Buonasera, siamo con il giornalista Giovanni Tizian e volevamo chiedergli eh, che ne pensa dell'ultima sentenza del Black Monkey e come può questo repercutere poi nel concetto di mafia? Penso che eh, la sentenza d'appello del processo Black Monkey che ribalta sostanzialmente l'accusa di associazione di mafia e, e la considera un'associazione semplice è una sentenza che... Eh, va in direzione contraria rispetto a quello che accade sulla real nella realtà, diciamo, di tutti i giorni. E viene subito dopo un'altra sentenza importante, che è quella di mafia capitale, anche lì la Cassazione, uh, secondo la Cassazione, non era mafia, e quindi eh, bisognerebbe adesso capire, eh, che ce lo spiegassero bene però i giudici, e aspettiamo le motivazioni, che cos'è la mafia e che cosa non è mafia. Eh, perché? Per quello che penso io eh, c'è uno scollamento forte fra la percezione diciamo, eh, che c'è nelle aule di giustizia sulla mafia e quella che hanno i cittadini comuni che vivono le comunità. Grazie tante.